Ok, sono le 6:59. E già ci eh? E, cioè, forte. E già fa un caldo becco. Lui io vado a divertirmi, eh, lui vado a fiamme. Lui va a che fatturare, lui va a fatturare. Va a fatturare perché qua c'è bisogno di fatture, Fattura, perché, perché sennò non si fatturare. non pagano le tasse e, e con le tue taste pagano anche eh, esatto. la mia cassa integrazione. Pago, pretendo e, e pago la sua cassa integrazione, <ride> perché senza la sua cassa integrazione adesso si inculla se me la pago io. E quindi io pedalo grazie a lui. <ride> <ride> Ospite grandioso e. Ci si rivede alla prossima. Sono stato contento. <ride> Dai, almeno ci siamo visti. Salutiamo. Ciao, ciao, buonanotte buongiorno. Stacolo sta bici politana in riva al mare proprio molto spiaggia e scorrevolissima quest'ora del mattino poi con nessuno è davvero fina E eh, ragazzi lo so che sto facendo poche riprese ma tutta la zona Riccione, Rimini e giù di lì la costa è pressoché tutta identica e invece nel pezzo adesso prima di Bellaria e Gemarina c'erano un sacco di lavori lungo la via, la via Marina e quindi ho ripreso poco e sto pedalando un po' quindi accontentatevi dai vi prego anche a Cesenatico ci sono arrivato ho già fatto un'ottantina di chilometri me ne mancheranno circa 35 arrivare a Ravenna che è dove vorrei fermarmi forse sarò ospite dei Baldex un grande pilota FPV uno dei piloti migliori in Italia e, e niente adesso vado a cercarmi un posto dove mangiare una macedonia o qualcosa di fresco e poi riparto con calma adesso una pausina ci sta tranquillamente, a dopo ragazzi Guardate che bella questa ciclabile nella Pineta di Cervia in direzione Ravenna, pedalabilissima, sentite anche le cicale come ci calano. Ragazzi, indovinate un po' dove sono, sono nel posto dei Babaggiù sono a mirabilandia quella è la ruota le giostre e mi ha chiamato il baldex mi sta venendo in questa zona qua mancheranno oh, 10 km a casa sua ma mi ha detto che viene a recuperare qui zona mirabilandia quasi quasi vado dentro vado in una di quelle giostre con l'acqua e mi butto dentro cosa ne dite eh forse mi buttano fuori se faccio una roba del genere sì, così salutiamo il Baldes che è arrivato. Complimenti.